Ciao a tutti, oggi ho un bellissimo progetto fai da te per voi, un mini piano da stiro potabile. Chi cuce ha spesso bisogno di stirare, ma non sempre abbiamo voglia di prendere l'asse da stiro. Spesso finiamo a saltare la stiratura delle cuciture durante il nostro lavoro, ed è un peccato, dopo tanta fatica, avere un risultato non perfetto. Però, con questo piccolo asse da stiro fatto in casa, non ci sono più scuse. Cosa serve? Una tavola di legno delle dimensioni che preferite, o che avete già a casa. Nel nostro esempio 50x30. Un pezzo di tessuto di cotone per rivestire il legno. È meglio usare un tessuto di cotone di colore chiaro che è già stato lavato. Soprattutto usate solo il cotone e non il sintetico. Due strati di feltro o di pile, vecchie coperte di lana, copriasse da stiro o materiali simili che avete già a casa. Il migliore sarebbe ovviamente il termolam, un materiale isolante spesso utilizzato per le presine. Uno spara o semplicemente chiudi e mattello. Per prima cosa, lavate e stirate il tessuto di cotone. Fin dall'inizio, stirate un centimetro di margine di cucitura verso l'interno, in modo che il tessuto non si sfilaccia in seguito. Posizionate il tessuto esterno sul tavolo, con il rovescio rivolto verso l'alto. Ora mettete l'imbottitura sul tessuto di cotone. L'imbottitura dovrebbe avere le stesse dimensioni del tavolo di legno, altrimenti è molto difficile piegare gli angoli in seguito. Infine mettete la tavola di legno sull'imbottitura. Per prima cosa fate una prova con lo chiodi sulla tavola di legno. A me è successo che i chiodi fossero troppo lunghi e sono uscito dall'altra parte. E adesso cominciamo ad attaccare il tessuto da un lato. Poi tirate bene il tessuto e fissate l'altro lato. È molto più facile se siete in due. Nel mio caso mi ha aiutato mio figlio. Ora piegate il tessuto ai lati corti, come un pacco regalo. E fissatelo con la pistola a punti. È tutto qui. Il piccolo as da si era già pronto. È stato davvero più veloce di quanto pensassi. Alla fine ho anche attaccato un pezzo di felto nella parte di sotto, in modo che anche dal basso abbia un bel aspetto. Inoltre evita che l'asso da stiro graffi il tavolo. Quando però ho stirato la prima volta, ho scoperto che l'asso da stiro ha bisogno di una fodera. Perché altrimenti non si può lavare se si macchia. Ed ecco, nel prossimo tutorial vi farò vedere come farlo. Si cuce con lo stesso principio delle lenzuola con gli angoli. In altre parole, impareremo contemporaneamente a fare anche quelle. Adesso vi auguro un buon divertimento stirando e ci vediamo la prossima volta. Ciao!